Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. La tecnologia dei robot pulitori per piscine interrate è in costante evoluzione, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni proprietario di piscina. Tuttavia, con così tanta scelta, scegliere il robot perfetto per la vostra piscina può essere una sfida. Ecco perché oggi vi mostreremo la nostra consueta top 7 annuale per aiutarvi a trovare il modello ideale per le vostre esigenze. Guardate questo video fino alla fine per scoprire quali di questi si è giudicato il titolo di miglior robot per piscina, Cina del 2023. Al settimo posto abbiamo un robot che si contraddistingue per la sua robustezza ed efficienza, il Tiger Shark XLQC, che tratta fondo, pareti e linee di galleggiamento di piscine fino a 15 metri di lunghezza. I suoi punti di forza sono spazzole canebo per la pulizia delle piastrelle o in pvc per qualunque tipo di rivestimento, funzione quick clean per una pulizia in meno di due ore. Filtrazione con cartuccia rinforzata, facile da pulire. Arresto automatico a fine programma. Cuscinetti anticorrosione e sistema elettronico di protezione contro il sovraccarico. Al sesto posto della nostra classifica troviamo il robot Dolphin MR30, capace di rimuovere sporco e detriti da piscine interrate o fuori terra rigide fino a 12 metri di lunghezza. È equipaggiato con sistema di movimento power stream che garantisce una notevole copertura di tutte le specie da pulire, a ruote cingolate che offrono un ottimo grip sulle superfici, offre doppia filtrazione. Cestello filtrante da 70 micron e 4 cartucce intercambiabili da 30 micron, in grado di trattenere sia lo sporco più grossolano che le impurità più fini. Inoltre ha pratico accesso dall'alto. È dotato di sistemi Clever Clean e Power Stream che assicurano una pulizia della piscina intelligente e approfondita. Infine pesa meno di 8 kg, il che vi permetterà di estrarlo facilmente dall'acqua una volta terminate le operazioni di pulizia. Al quinto posto abbiamo il robot XA30iQ che fa parte della linea Zodiac XA. Questo prodotto rivoluziona la pulizia della piscina grazie all'intelligenza artificiale integrata. Le caratteristiche più interessanti sono computer di bordo e sensori smart integrati che gli conferiscono grande agilità e aspirazione ciclonica brevettata Zodiac. Il cestello filtrante da 4 litri offre filtraggio a due stadi, da 150 e 60 micron, per raccogliere e intrappolare lo sporco grossolano e quello più fine. Il filtro, estraibile dall'alto, è retroilluminato e a coperchio superiore trasparente. Basterà un'occhiata per sapere quando è il momento di svuotarlo. E tramite l'app Aqualink è possibile gestire da smartphone alcune funzioni del robot, come accensione, arresto e monitoraggio del ciclo di pulizia. Al quarto posto, intuitivo e facile da usare, abbiamo il robot VR400, che è frutto della lunga esperienza Aquabot in strumenti per la pulizia della piscina. Pulisce efficacemente fondo, pareti e linee di galleggiamento di vasche interrate o fuori terra rigide con qualsiasi forma o rivestimento. È dotato di tecnologia con doppi motori di trazione e una pompa potente che assicura un'ottimale performance di pulizia. Ha una doppia spazzola frontale in PVA ideale per una rimozione dello sporco efficace da tutte le superfici. Le dimensioni compatte gli permettono di raggiungere anche le zone più difficili, come le aree in prossimità della scaletta. Utilizza il sistema di navigazione Gyro, che incorpora diverse funzioni, tra cui la correzione di navigazione e l'adattamento di velocità quando il robot guida su una forte pendenza. Ha un cavo swivel antiattorcigliamento da 18 metri, pannelli filtranti 4D da 2 micron con comodo accesso dall'alto e indicatore filtro pieno. E con l'applicazione Aquabot RC permette di programmare tramite smartphone i vari cicli di pulizia. Entriamo ora nella top trend con il robot Dolphin MR40i by Mitronics, il modello premium della linea di pulitori Mr. Piscina, che offre la migliore esperienza di pulizia per piscine fino a 12 metri di lunghezza. Grazie alle sue ruote cingolate ha un'ottima presa su tutte le superfici da pulire. È composto da trasformatore dotato di sistema smart, da configurare con la rete wifi di casa per consentire di controllare e gestire ogni aspetto del robot in remoto direttamente dal tuo smartphone. Potrai selezionare il ciclo di pulizia più adatto alle tue esigenze e programmare un calendario con gli orari di attività del robot. Sistema di movimento Power Stream che assicura una notevole copertura di tutte le superfici ed una pulizia minuziosa. Sistema di filtrazione composto da un doppio livello con un cestello da 70 micron e quattro cartucce intercambiabili da 30 micron che trattengono anche le particelle di sporco più fini e con l'accesso dall'alto sarà molto semplice rimuovere i filtri per le operazioni di manutenzione. In seconda posizione troviamo il robot Dolphin Oasis 60, uno dei migliori pulitori di fascia media che offre funzionalità abbastanza avanzate. È dotato di doppio motore di trazione a due marce ed è adatto a piscine residenziali fino a 15 metri per la pulizia di fondo e pareti. Puntando su affidabilità e solidità è uno dei prodotti che offrono più garanzie nel tempo. Offre sistema di scansione Clever Clean e navigazione con giroscopio per una pulizia intelligente della piscina. È dotato di cavo da 18 metri con snodo swivel per prevenire l'attorcigliamento. Monta due spazzole combinate adatte a tutti i rivestimenti. Lo sporco viene intrappolato grazie alla doppia filtrazione, composta da una cartuccia fine da 100 micron e una ultra fine da 50 micron, con accesso dall'alto. Conquista il primo posto della nostra classifica... il robot Zodiac XA40iQ, il modello più evoluto della linea Zodiac XA. Oltre alle caratteristiche del modello XA30iQ presenta interessanti funzioni smart. Potrai gestire avvio, arresto e monitoraggio del ciclo di pulizia tramite smartphone con l'app iAqualink che ti permette inoltre di controllare i movimenti del pulitore da remoto. È dotato di tecnologia Lift System brevettata. Cacciando un tasto, il pulitore si posizionerà all'altezza della linea di galleggiamento ed espellerà l'acqua, in modo che risulti più leggero da tirar fuori dalla vasca. E offre sistema spiaggia, sistema di sicurezza fuori dall'acqua e di protezione elettronica dei motori. Per saperne di più su questi robot pulitori per piscina, visitate il nostro sito bsvillage.com in cui troverete schede dettagliate sui vari modelli. Oppure, sempre sul sito, chiedete una consulenza gratuita con i nostri esperti, che risponderanno a tutte le vostre domande. Buon relax a tutti da BS Village.